Ciao a tutti sono leonardo raso titolare della lr immobiliare oggi ci è venuto a trovare presso la nostra agenzia il signor stefano con il quale siamo diventati nel frattempo amici ma prima di amici era un semplice cliente un cliente al quale eravamo stati presentati da delle conoscenze comuni aveva l'esigenza di vendere un appartamento di famiglia che per lui aveva un valore affettivo importante e quindi oggi l'abbiamo chiamato per darci la sua testimonianza sui servizi ricevuti dall'aereo immobiliare, su come si è trovato con noi, se ha dei suggerimenti da apportare. Stefano, allora, hai venduto questo immobile che per te aveva comunque un'importanza... Era La casa dei miei genitori e dove sono nato, io e mia sorella, e dopo purtroppo la morte di papà tra virgolette, siamo stati costretti a venderla e dopo aver contattato due agenzie immobiliari un amico comune ci ha eh, presentato. Anche lì da dapprima abbiamo, ho cercato di verificare lo stato dell'agenzia, la persona, e verificare soprattutto la dinamicità, perché magari dai mandato da una persona all'agenzia poi magari passano mesi e mesi e mesi di pubblicità e non riesci a risolvere il problema. Il problema è la vendita dell'appartamento. Invece, devo essere sincero, ho trovato in Leonardo una persona dinamica, pensante in, in che modo, cioè lui ha cercato di vedere questo appartamento anche i piccoli problemi. Parliamo di un appartamento in uno stabile del 1927, quindi urbanisticamente con dei problemi. Lui un suo architetto è riuscito a individuare subito diciamo dall'inizio un piccolo problema su una finestra di un bagnetto, quindi si è subito eh, prodigato a risolvere questo problema. Purtroppo il Comune di Roma si sa che il problema non è che nasce oggi e si risolve domani. Lui con l'architetto suo ha preso questo mese, mese e mezzo, è riuscito a risolvere il problema mentre noi cercavamo di vendere e devo essere sincero in un paio di mesi siamo riusciti a vendere abilità sua fortuna e eh, un bell'appartamento mettiamo tutte queste componenti tutte le componenti oh. sono importanti, importanti certo. e siamo riusciti però ad arrivare alla risoluzione del problema Scusate, e... troppo, sicuramente ha eh, giocato una parte importante nella vendita dell'immobile il modo come l'abbiamo presentato ah, no? il pure, servizio di home staging pure, che noi offriamo mi scordavo questo sì perché tu quando sei venuto a vedere l'appartamento io ho cercato di liberare una parte dell'appartamento però tu ce l'hai dato in una condizione ri, di appartamento abitato brevi, e lasciato chiuso da un po' di brevi, mesi io no? ritinteggiato con un colore bianco eh? invece tu sei venuto con il tuo architetto hai cercato con la nostra di... home stage sì, che è tu sei venuto con hai, hai messo delle lampade, un tappeto, eh, dei cuscini, abbiamo hai spostato i mobili, hai no, abbiamo... organizzato lo dato spazio, con delle lampade, hai organizzato e devo essere sincero, la prima volta sono entrato dentro l'appartamento dove sono nato, io e mia sorella, mm. e ho trovato delle cose, con, con un altro occhio riuscivi a vedere questo appartamento, ha dato, un... dato un risalto, risalto per esempio la sala, la camera da letto, quindi è bellissimo, e si vedeva da, da, da e chi entrava la prima volta vedeva delle cose, delle particolarità, messe in risalto. Quindi anche i clienti sicuramente venivano con i clienti, venivano con i clienti da delle cose che io vedevo col mio occhio, ma che, certo il cliente doveva vederlo con degli altri ecco archiviusi. una cosa importante Stefano prima eh, raccontava dell'attività svolta dall'architetto era dall incaricato finalizzata a risolvere una problematica urbanistica qui è successo qualcosa che succede ormai nel 90% dei casi quando ci danno un immobile da vendere ossia eh, le persone che vendevano avevano ereditato un immobile dai genitori i genitori l'avevano comprato anni prima circa 30 anni prima forse anche di più e quando era stato costruito il costruttore, eh, benché avesse presentato un tipo di progetto, poi in ha corso di aveva fatto una variante senza chiedere l'apposita autorizzazione. Noi, come facciamo sempre, al momento del conferimento dell'incarico da parte dei venditori abbiamo a nostre spese incaricato un architetto, il quale si è recato sul posto, ha fatto un sopralluogo e poi si è attivato per ottenere la copia del progetto. Sono passati molti mesi perché purtroppo in quel momento. Un paio sono... di mesi? Sì. No, di, più, di più. più. Sono passati quasi 4-5 mesi per ottenere il progetto perché purtroppo il Comune di Roma va a singhiozzo. Ci sono periodi dell'anno dove è ingolfato e ti dà riscontro in sei mesi, ris... a volte ti dà due mesi, tre mesi e ti, ti dà le risposte. Però cosa è stato eh, diciamo, l'aspetto la, positivo da sottolineare? Che quando poi è arrivata la proposta, trascorso il periodo classico di negoziazione durante il quale il venditore cerca di ottenere il massimo, l'agente immobiliare cerca di evidenziare che quella è una buona offerta e dove possibile si cerca di eh, smussare gli angoli, come si dice in gergo, raggiunto diciamo, poi l'accordo sul prezzo, quindi quando il proprietario era pronto a firmare perché l'offerta andava bene, a quel punto però la preoccupazione era oddio ma se ora io firmo avendo l'obbligo di vendere un immobile regola urbanisticamente non è che mi ritrovo poi con una, un problema serio cioè in camero dei soldi prendo una caparra dal Dall'acquirente, e poi dopo non posso regolarizzare l'immobile. Ecco il fatto dell'architetto con il vorrei, quale vi sì. ricordi avete parlato durante no, la, no. la fase finale dell'accettazione, quando eravate al momento di accettare, vi ho fatto parlare con l'architetto. L'architetto li ha rassicurati che avrebbe potuto regolarizzare l'immobile perché aveva visto già le carte ed erano carte che consentivano di poter poi regolarizzare l'immobile, che, che così poi restavano Poi no? era un piccolissimo problema, c'era cioè una variante, sì. il 1936 costruttore fatto una variante, tutte le finestre di quei bagni erano posizionate in un certo modo invece nella realtà erano posizionate in altro è una piccola Era un abuso che aveva fatto il costo di furtura, però formidano. eravamo all'interno della città storica di Roma. Perché certo. stavamo parlando comunque in un bel quartiere di Roma all'interno delle mura. E quindi e purtroppo lì se non regolarizzi nel giusto modo, rischi poi di ritrovarti una casa che non si può vendere sostanzialmente. Certo, può Tra l'altro, l'acquirente doveva prendere il mutuo quindi. Se non si fosse potuto regolarizzare sicuramente la perizia del, della banca avrebbe avuto e un rischio negativo. negativo, quindi diciamo, siamo riusciti a risolvere una problematica facendo un intervento di, proprio di studio analisi e poi risoluzione del problema partendo proprio dall'inizio cioè non aspettando l'ultimo secondo in effetti noi abbiamo perso tempo perché mentre faceva la trattativa esatto. stessa cosa per la problematica relativa alla donazione l'immobile aveva per una quota una provenienza da donazione anche lì abbiamo risolto il problema perché parlando con dei partner assicurativi avevamo trovato una soluzione non costosa per la proprietà che comunque poteva tranquillizzare Sia l'acquirente sia certo. la banca che poi dava il mutuo, a, così come poi ha dato il mutuo alla, al nuovo proprietario, e quindi anche quello è stato diciamo, un servizio che ha consentito ai, ai clienti di poter vendere l'immobile senza preoccupazione, certo. no? anche quello della donazione, era un aspetto che un po' ci preoccupa. L'aspetto no, più importante, devo essere sincero: noi abbiamo già visto qualcosa tra le agenzie, ma abbiamo perso con un mese tempo, erano uno di due possibili acquirenti tu veramente nel giro di 40 giorni hai portato 20-25 visite che poi una di queste visite è subito diventata acquirente perché poi abbiamo iniziato questa trattativa ed certo. l'è andata a buon fine certo. mentre iniziamo questa trattativa è venuto l'architetta cioè abbiamo risolto anche questi piccoli problemi che purtroppo in una vendita un pochino grande magari subentrano Cosa e... importante, tu tra l'altro diciamo, sei un cliente, oltre che ora sei diventato un amico e è un cliente che ha visto diciamo, i servizi dell'immobiliare sotto due angolazioni, no? sì. di solito il cliente standard ci vede ci conosce o perché compra con noi o perché vende sono con noi, di, cioè, sono tu la, hai avuto la, la, la doppia fortuna, il rapporto è diciamo, diventato diciamo, <ride> da venditore e poi da acquirente, esatto perché poi Stefano ha venduto questo immobile come molte persone, ha deciso di una parte del ricavato da quella, da quella vendita, di provare a fare un investimento nuovo per la, per, la sua, per la sua famiglia. E in quel caso specifico, però, oltre a vedere con noi degli immobili a libero mercato, si è poi concentrato sugli immobili all'asta. Alla, allora, immobili. qual è stata la tua esperienza da questo punto di vista? Io devo essere sincero, eh, tu e il dottor Mastracchi due persone squisite e tutto quello che avevate detto all'inizio del nostro rapporto nel secondo tipo di rapporto, cioè non più come venditore, ma come acquirente ehm. tutto si è realizzato perché mi avete seguito dall'inizio, quindi dall'inizio che intendo dire dalla scelta, nella della, scelta casa, della casa, le visite, no? nella le visita, tutto quanto con il custode immobiliare poi in piano piano piano piano fino all'atto del mutuo mio e in tribunale. Quindi io devo essere non soddisfatto di più, che questo rapporto mi avete portato in per mano fino ai 4-5 passaggi che ci sono voluti. Allora, su questo ti chiedo la cortesia di. perché poi questo video lo vedranno molti amici che magari vogliono comprare con noi le case all'asta, quindi può essere importante la tua testimonianza. Allora, rispondimi velocemente ad alcune domande che però sono emblematiche del tipo di servizio e della qualità dei servizi che noi diamo. Innanzitutto. Uh, noi abbiamo cominciato uh, spiegandoti nei dettagli, no? certo, tutta, cioè dall fin dall'inizio tu non eri molto esperto di AST noi ti abbiamo spiegato tutta la tutto procedura in che maniera trasparente. Tutto quello che mi sarebbe dovuto accadere in questa prima area. cosa, hai pagato qualcosa per la spiegazione? Assolutamente no. Hai pagato qualcosa perché sei venuto a vedere con noi la casa, cosa facciamo subito presto, eh. io l'unica cosa che ho pagato al momento finale, cioè io con le chiavi in mano sono entrato dentro casa. Quindi eh, emissione del mutuo, eh, che avete fatto sempre voi, eh, poi il custode giudiziario e l'asta, tutto quanto io ho pagato soltanto alla fine quando ho avuto le chiavi del custode. Quindi allora, cosa è... importante, chi compra la casa all'asta e si avvale della nostra consulenza non ha costi anticipati, non ha costi viene poi eh, richiesto se dovesse preciso forse ho pagato le 100 euro del notaio del certo, notaio certo posso. questo questa è una giusta precisazione allora l'unico costo che si paga ma non a noi al notaio è il costo vivo per ottenere la procura con la quale procura l'acquirente o diciamo, colui che vuole partecipare all'asta dà procura a un avvocato mh, della nostra struttura il quale parteciperà per suo conto all'asta ma rispettando i suoi parametri tu avevi dato dei parametri precisi avete cioè io voglio arrivare come offerta massima su Un questo, range, su da, questo ah, appartamento massimo X certo. non, poi noi di siamo stati bravi allora, e fortunati ancora, che ancora ti consente. abbiamo fatto ancora risparmiare di certo. più rispetto a quanto tu sia, ci avevi dato come indicazione in quel caso il suo unico costo è stato la spesa per la procura che è circa 100 euro Quelli notari sono 80, alcuni 120 al no, 150, però, insomma in questo caso specifico erano 100 euro poi, ovviamente qualora lui avesse partecipato a 25 aste a 40 aste lui a noi non ci avrebbe dovuto pagare nulla Avrei salvo, salvo il uso. caso specifico come è Questi successo rinchi, rinchi, quando rinchi. lui ha avuto poi l'aggiudicazione dell'asta quindi quando c'è proprio un documento ufficiale firmato da un giudice che lo nomina giudicatario, quindi è colui che ha vinto l'asta, in quel caso viene pagata la nostra parcella, che comunque è comunicata all'inizio dell'attività, tu la, la sapevi fin dall'inizio, non è che l'ha scoperta per caso. No, l'abbiamo firmato pure. Abbiamo firmato, quindi tutto in maniera molto trasparente. Ma poi pagata la parcella, noi ti abbiamo abbandonato, no? Ti abbiamo seguito? No, ma poi la cosa è, io, fino diciamo, alla fatto, consegna delle chiavi non è no, no? mai partito da Nassa? il dottor Mastracchio, o te, o chi per voi, ha seguito questo iter burocratico dentro questo tribunale perché sono talmente tante le scartoffe da firmare. Io firmavo soltanto i pezzi di carta e voi andavate presso il tribunale a dirimere questa matassa perché io soltanto, ho avuto due contatti, uno col custode quando ho visionato l'appartamento e il secondo, il custode che mi ha dato la consegna dell'appartamento. Che abbiamo fatto redigere di il verbale di Io dire... neanche all'asta ho partecipato perché avete partecipato voi, cioè avete questi 100 euro, finito, io non ho avuto nessun tipo di rapporto e nessuna, tra virgolette, perdita dire, di tempo o scocciatura. Perché yeah. avete... Mh, Fatto tutto voi, diciamo. Possiamo dire quindi che sei stato doppiamente soddisfatto con sì, noi, questo, Sì, tanto è, questo, questo, è creata questa amicizia. Poi. Questo quindi, insomma, ce lo, ce lo può testimoniare in video tranquillamente. Allora, ringraziamo Stefano per la sua testimonianza. Magari aspettiamo, che, non so, venderai o comprerai con noi qualche altro. Per adesso, insomma, hai dato già, la tua, già il tuo bel contributo. Siamo contenti che sei rimasto felice e soddisfatto dei tuoi acquisti e della nostra consulenza. Quindi grazie Stefano per aver partecipato e un saluto a tutti coloro che ci seguono. Ciao grazie. a tutti.